Ancora una volta un tuffo nel passato. Entriamo nel cuore di un'antichissima civiltà, il popolo Maya. Siamo a Tikal, la città più santa e più sacra del popolo Maya, e stiamo per assistere a un rito misterico dell'antica casta sacerdotale Maya. A mezzanotte, saliamo la grande piramide a Gradoni per arrivare sulla punta della piramide ad assistere a un rito di fumicazione sacra dell'antica casta sacerdotale Maya. Scendiamo velocemente in silenzio la piramide col popolo Maya e entriamo nella foresta Maya. Raccogliamo resine, spezie ed erbe, tra cui la fava tonka, tipica di quella popolazione come la fava di cacao, insieme al legno di guaiaco, il famoso palo santo, panacea di animale, albero dell'immortalità e altre resine, spezie ed erbe che troviamo all'interno della grande foresta amazzonica. Saliamo di nuovo sopra la punta della grande piramide a gradoni liticale a ufficiare antichi riti misterici alle antiche divinità del popolo Maya. La fragranza è una fragranza straordinaria, è un meraviglioso legnoso con un cuore dolce di fava tonka che si sporca sul finale con questa vaniglia e questa mirra, insieme al benzoino, che creano veramente una magia olfattiva. Che il vostro viaggio abbia inizio.